Ciao, oh, sono Marco e mi scuserai il fiatone ma sono reduce da una scarpinata per arrivare su questa cima che non è la più alta ma è fra le più alte di questo posto fantastico che frequento piuttosto spesso e di fatti potranno dare alle mie spalle un bel panorama oltre al fatto che l'aria è estremamente limpida. Voglio approfittare di questa posizione che occupo in questo momento posizione geografica intendo dire per condividere con te un pensiero per condividere una pillola di saggezza e se vogliamo anche di formazione che mi è stata trasmessa da un grande mentore sono stato estremamente fortunato nella mia vita ho avuto dei mentori straordinari e uno di questi ma probabilmente il migliore è stato mio padre che non è soltanto stato un grande imprenditore ma un grandissimo uomo ricordo un giorno lui stava uscendo per andare a fare un sopralluogo nel centro di roma e usciva con il motorino ora la cosa che mi faceva riflettere o meglio che mi ha un po stupito è che lui comunque in quel momento aveva la febbre e quindi sono andato lì a dirgli ma scusa hai la febbre dove vuoi andare con il motorino e lui molto semplicemente mi ha detto Guarda, già sto male, se poi mi metto a fare il malato è finita. Beh, mio padre era un esperto di, di, di formazione, era un esperto di successo e non lo sapeva. Mi ha insegnato tantissime cose che sono, a dir poco, delle pietre miliari della formazione per il successo. E questo è un tipico esempio di come il nostro atteggiamento va ad influenzare i nostri risultati e quindi di conseguenza ad influenzare tutto quello che noi otteniamo, perché noi siamo in questo modo qui, in quel modo che tende al risultato e non va a focalizzarsi sul problema, cioè si focalizza più sul risultato che sul problema. D'altro canto era, giusto, era giusta la riflessione perché se sei malato, se ti metti a fare il malato è veramente finita. Se invece ti metti, eh, ti focalizzi su qualche cosa che vuoi ottenere, su quello che funziona, su quello che hai che funziona, su quello che hai di buono, su quello che puoi usare, sugli strumenti che hai a tua disposizione, allora avrai senza dubbio un enorme vantaggio in ogni situazione. Oggi ti ho servito questa pillola di saggezza che mi ha trasmesso mio padre e spero che possa esserti utile. Io mi godo un pochino il panorama, poi mi sposto un po' per avere altri scorci di paesaggio che oggi è veramente straordinario, c'è cioè un'aria fantastica. Ti saluto con un abbraccio, ciao!